Sono stati sgomberati gli insediamenti abusivi di Largo, Settimio Passamonti nel quartiere San Lorenzo. La bonifica e la messa in sicurezza sono state condotte su input del Campidoglio da Polizia Locale e Questura di Roma con il supporto della Sala Operativa Sociale, Ama e Servizio Giardini. Continuano le azioni per ripristinare la legalità nelle case popolari. Negli ultimi giorni la polizia locale di Roma Capitale è intervenuta sequestrando diversi alloggi occupati abusivamente in varie parti della città. Contestualmente le chiavi degli appartamenti sono state consegnate agli aventi diritto in graduatoria. Sono ben 20 le case popolari che sono state assegnate dallo scorso 8 gennaio. È partito il 19 gennaio, Roma aiuta Roma, il percorso di formazione per volontari per le persone fragili. Nei quattro incontri del corso, promosso in sinergia con il forum del volontariato per la strada, i cittadini volontari si formano, partecipano e condividono contributi ed esperienze. Un passo concreto per una comunità sempre più solidale ed inclusiva.